Buonasera a tutti quanti, a che cosa è Tenerife? Questa sera parliamo del El Miratore, con quattro amici siamo venuti qui al ristorante della Sgaietta, vicino alla Sgaietta, un po' più, un po più a nord, El Mirador, eh, eh. Al Miratore, sì, El perché eh, mi hanno chiesto, sono venuti qui a trovare Er Calori come al solito, eh, un posto dove si mangia la paella vera, vera. vera. Eh, con vera. un pochino di foto noi abbiamo condiviso e con questo video io vorrei condividere l'esperienza di questi amici che ne avete pensato di questa paella che ci siamo mangiato <ride> io non so parole lascia la parola a Pino naturalmente ci siamo sporcati le mani con delle chele molto importanti Buone, buone. E di conseguenza stiamo molto bene, Ercallori si è tagliata la barba, si è in, sei in nuovamente, un altro ciclo, un'altra immagine eccetera. Benissimo, con tutto questo io credo i nostri amici ritorneranno a trovarci a Tenerife bello, bello, bello. per uh, inventare cose nuove, ma questo in un'altra puntata lo spiegheremo Ci rivedremo, ci rivedremo Benissimo, grazie dell'attenzione Francesco Callori eh. da Tenerife perché cos'è Tenerife Francesco. I nostri amici che ci sono venuti a trovare Ciao Brava a tutti Ciao ci vediamo.